Recording is on. Ok comincio dicendo che su invito di Nicoletta Giorda ho rivisto tutta la documentazione per quanto riguarda il nostro corso, l'ho pubblicata sul nostro sito ufficiale quindi non sai, sei.org, sotto la voce documentazione, materiale didattico e fotomusica, eh, ho litigato tutta la mattina con OneDrive per fare questo, ce l'ho fatta. Mi cancellavi i file random di qua e di là, comunque ce l'ho fatta. Vi pregherei di dargli un'occhiata: eh, comprende anche queste lezioni, comprende le presentazioni, lezioni e tutte le pillole video che ho fatto. Quindi in un unico posto ho messo tutto e. Come capita spesso, può essere, specialmente dalla parte video, dalla parti pillola, il materiale sia magari un po' obsoleto in certi punti, perché le cose sono cambiate, oppure perché io non avevo capito certe cose. Quindi eh, mi farebbe piacere, se avete l'occasione di guardarlo, di segnalarmi eh, i contenuti che, che non sono validi, insomma, a questo punto. Se me lo dite, io provvedo a un ciclo di manutenzione, no? O evidentemente non, non mi metto a ripetere tutto quanto io, se vi capita, però, non è che dovete farlo. Allora, dovete andare... Scusami, com'è il sito eh, preciso? Appunto, il... Lo, e poi ve lo manderò anche in, in coso, perché, allora, dovete andare. Allora, ci sono vari modi per arrivare a un, a, un, a un sito, no? Il percorso più normale, più, diciamo, più classico è questo. Partite dal nostro sito, cioè www.senonsai.com se 20 anni che mi sbaglio, Se non sai non sei.org. Questo è l'indirizzo da scrivere nel campo in alto del browser. Dopodiché c'è cioè, mi sembra, ma possiamo anche vederlo. Non è che aspetta, ragazzi, ci vado sopra. www. non sei Ok. Poi c'è materiale didattico Fai la presentazione. E sì, un attimo, te, ma, te, me, stai, stai tranquillo, Boni. Se no mi, addor mi addormenterò. Perfetto, ragazzi. Sei bravo, Bruno. Non fa un cazzo tutto il giorno. <ride> <ride> no. Materiale didattico e poi alla fine informatica anziana. E poi all'interno di Informatica Anziani c'è la cartella per quanto riguarda il nostro corso. Adesso facciamo il percorso insieme. Informatica Anziani. Ok. Allora adesso vado a condividere il video. Quindi. Ta ta ta. Allora, un attimo solo, che mi sto imbrinando perché ho purtroppo. Non ho l'altro schermo, essendo qua in provincia, quindi. Ecco qua. Ecco, lo vedete? Sì. sì. Ok, allora questo è il nostro sito, www.senonsai.org. Materiale didattico, informatica anziani. Qua si va su OneDrive, su OneDrive come vedete è velocissimo, cioè veramente una scheggia. Uh, no, fare il furbo. Su foto, mu, foto musica e multimediale, Multimedia e ho radunato tutto il materiale didattico, ogni unica cartella, un unico eh, foglio Excel che ho penato moltissimo a scrivere, perché è un programma molto vecchio, cioè Excel è veramente drammatico da questo punto. Ti ho, ho già messo. visto, è molto bello. <ride> e Allora ho messo vabbè, ho messo tutto quanto qua, siccome tutta la documentazione è sparpagliata tra YouTube, eccetera, eccetera, ho messo le lezioni, quelle che abbiamo fatto, con la data. Cliccando sul link, evidentemente spero che OneDrive vi mandi sul posto giusto, ma non ci scommetterei. Vai tranquillo, poi ci sono che sono le presentazioni, no? tutte quelle che abbiamo fatto, ho buttato quella vecchia, che era un casino di 140 pagine, tutte quelle che, che ho usato in, questi, in queste lezioni per le, per le lezioni, e poi queste qua sono le pillole, sono tutti i materiali, materiali video che, che ho fatto nel corso dell'ultimo anno, alcuni dei quali, come dicevo, potrebbero essere in parte superati o magari sbagliati in qualche punto. Se avete voglia di guardarli, quando vi capita, però non è obbligatorio, a quel punto possiamo mi potete segnalare materiale che è obsoleto e, e, e io a questo punto lo butto via lo correggo, non so. Ok? Sì, allora voi avete io non so, io continuo a vedere la, la <ride> pagina <ride> iniziale. Io continuo a vedere sì, solo ma, la pagina sì, iniziale. Non si è, vi ah, non si è visto questo, niente. Ma sì, ma solo oh, perché condividendo una scheda Siccome questo mm -hmm. sito apre schede, in realtà io dovrei, eh, dovrei scrivere schermo. con Gizzi la condivisione scheda per scheda, cosa che assolutamente non ho voglia. Mi Ma condividi tutto... lo schermo, condividi tutto lo schermo. Eh? Eh, vabbè, eh, posso condividere lo schermo. Allora. Ma facciamo così, guarda, certo. vi faccio vedere il finale, e poi ci arrivate voi tanto. No? Io scusa, io ho aperto mentre tu parlavi, ho aperto un'altra scheda e ci sono andata sopra. Eh, allora, e, no? e, e, sì, sì, sì, e si apre e in effetti si vedono tutte le cartelle. Allora, adesso io vorrei no, smettere di condividere lo schermo, ma non ci riesco, ecco, ce l'ho fatta, ok. Allora, scheda Chrome, vi faccio vedere l'ultima soltanto, quindi avete fatto tutto quel meraviglioso percorso, finalmente finiamo in OneDrive, che è questo, apro Excel, di nuovo, eh, niente, non ci siamo. Allora, un attimo solo. Allora, condividi schermo, scheda Chrome, ecco qua. Questo qua è il catalogo che ho costruito, quindi una tabella Excel con, con le cose che ho detto prima, cioè il titolo, raggruppato per lezioni, presentazioni e pidole. Quindi ripeto, se ci capitate sopra, perché magari vi interessa l'argomento, e trovate qualcosa di incoerente, prima di maledirmi, eh, avvertitemi e, e cercherò di rimediare. Scusa Franco, Vetto, Dimmi, bellissimo lavoro, chiederei a Ciccio Tamburini e a Nicoletta Tarducci di inserirsi dentro questo schema Excel. Visto, visto le, le, le presentazioni. Nicoletta o faccio la grande? No, Nicoletta fa, Nicoletta fa già. Nicoletta lo so, la so la lo grande, so, grande, ma su, su. lo so, però. Io lo sto già facendo. Sì. Però, vol, però per unificare un po' le, lo strumento, il, il serbatoio dove andare a rintracciare tutte queste informazioni, sarebbe opportuno, penso io, che eh, le presentazioni di Ciccio e di Nicoletta andassero a confluire nel tuo Excel. Rende no, è il mio, mio che sei, no, perché è del Ma mio no, corso. vabbè, ho capito. Cioè, va uno può usare lo stesso metodo oppure fare come, come gli pare, non è che... Nicoletta è già no. molto avanti, ha i suoi metodi, eh, penso è che sia chiarissimo. Ma anche, anche le presentazioni di Ciccio sono estremamente interessanti. Certo. Io le metterei lì, in qualche modo. Vedete voi, insomma. Va bene. Tu. Allora, fatta questa premessa, eh, l'oggetto di oggi è presentarvi Google Photo. Allora, eh, avete visto quella presentazione che, che vi ho mandato? Possiamo percorrerla brevemente. Eh, qualcuno di voi mi deve ancora una risposta. Cioè, il problema è, non è che dovete sincronizzare con Google Drive, non me ne importa assolutamente niente, anche perché qualcuno può essere filosoficamente contrario o avere dei problemi. Quello che mi interessa è che siccome il programma che sincronizza con Google Drive è lo stesso che sincronizza con Google Photo, a me interessa sapere se per caso nel passato avete installato quel programma che si chiama backup e sincronizzazione e quindi se per caso state sincronizzando le vostre foto con Google Photo, Cioè se c'è un programma che automaticamente sul vostro computer Piglia tutte le foto che mettete nella cartella delle immagini e le scarica su Google Photo. Il dubbio mi è nato quando Teresa mi ha fulgorato nell'area di servizio di Fabrovest no? e mi ha detto che il suo computer faceva cose strane. C'era un processo di sincronizzazione in corso che in realtà non abbiamo capito qual era. Allora dico, magari qualcuno ce l'ha. no? Poi abbiamo scoperto che non era vero neppure nel suo caso, magari era il sincronismo di, di, di, del cloud di Apple, non lo so. Allora, per scoprirlo è molto semplice. Ci sono fondamentalmente due modi. Uno si va in basso sulla destra, non avete visto nella presentazione, e se trovate la nuvoletta, ma quella di Google, di Google Drive, non quella di OneDrive, che c'è la freccina dentro, se la trovate vuol dire che in qualche modo è, un è attivo un processo di sincronizzazione, perché quello è il simbolo del processo di sincronizzazione. Se volete lo facciamo insieme adesso. Se non la trovate, invece, vuol dire che, che è un attivo, fine, no? Quindi siamo a posto, non c'è bisogno in questo corso del processo di sincronizzazione. Eh? Può essere interessante in un, in un discorso di cloud che però non è mia intenzione fare adesso, no? in questo momento, magari lo faremo in futuro e vedremo come fanno. È importante dal punto di vista didattico sapere che ci sono dei processi che automaticamente gestiscono la sincronizzazione dei vostri contenuti tra PC e cloud, ma del resto lo sappiamo già. Perché è quello che capita su Android. No? Quando abbiamo discusso su Android, di Google Photo, dell'opzione carica automaticamente tutto oppure me lo carica a mano, era esattamente la stessa cosa. No? Camuffata da, da, da, da smartphone. Sul PC è sempre tutto leggermente più complicato. Dimmi. Dunque... Io, come ti avevo scritto, non ho la nuvoletta sì, con fatto, il... Non Però, ehm, nonostante questo, ho fatto anche delle foto per provare e sul PC me, lo, eh, me le scarica faccio, andando lì sul quadra... sui nove quadratini e poi sulla girandola e l'ho viste che c'erano. Può anche dare... Tu quando è che hai installato Google Photo? Sul PC? Ma ma forse c'era già quando l'ho preso ecco perché, perché prima, prima prima ancora no? tanto per complicare la vita ai poveri mortali il processo di sincronizzazione di Google Photo era distinto da quello di Google Drive c'era un apposito processo adesso poi ci penserò però non mi ricordo più com'era c'era un altro simbolino lui, tra quelli no? che giravano in cui c'era il logo di Google Photo o qualcosa del genere a questo punto può darsi che sia attivo quello cioè non lo escluderei insomma detto di eh sì, guarda, mi, mi, fatto, viene, eh, mi viene difficile diagnosticarlo bisognerebbe cercare di fermarlo ecco. oppure te lo tiene cioè, non è che capita nulla di particolare insomma però eh, era perché nel processo che avevamo messo in piedi non c'era nessun meccanismo di sincronizzazione no? e quindi per, adesso ci penserò e vedremo cercherò su, su, su internet su google e vedremo di ricordar, vedo di ricordarmi qual era la forma del vecchio processo di sincronizzazione, ora come ora, l'hanno unificato circa un paio di anni fa, quindi non te lo so dire. Comunque in sostanza capita questo. L'importante allora, è condividere... che si possa fare. Sì, no, ma senz'altro sì, si può fare tutto. Adesso vado a condividere lo schermo. Ok, vado... Uh, qua in basso no, uh, ci sono quest'area qua che è detta Sistray, cioè vassoglio di sistema, o barra degli strumenti eccetera, la vedete qua in basso a destra? Ha tutta una serie di simbolini che stanno a significare le cose che voi non sapete, che a vostra insaputa girano sul computer. Per esempio questo del wifi cosa vuol dire? Che c'è in questo momento un programma, che tecnicamente si dice processo, ma insomma, chiamiamolo processo che gira in continuazione e che sta a gestire la radio, la radio del wifi, e scambia i dati con, con, con, le altre, con, con, la, con, con il vostro router locale di casa. Ed è segnato, no? E quello che voi, se ci cliccate sopra, viene fuori la sua interfaccia che dice guarda, ho scoperto che ci sono tutte queste radio in giro. A chi mi devo collegare? Vi ricordate? Cioè, se ci clicco sopra, viene fuori questa cosa qua, eh? Mi dice che in questo momento sono collegato al mio iPhone, ma ho anche delle altre reti che però non sono mie, no? e mi dà anche la potenza della rete. Quindi questo vuol dire che è un programma che gira e che è sempre lì pronto a ricevere anche i vostri comandi. no? Cliccandoci sopra vi risponde. Scusate un secondo, ok. Analogamente per quanto riguarda la pila. No? Se clicco sopra mi dice, guarda, c'ho ancora 81% di energia, eccetera, eccetera. E boh, tra l'altro ce n'è uno anche per Skype, ce l'ora e altre cose. Se qua, que, però, se ce ne sono tanti, non ci stanno qua, allora c'è questa freccetta che punta verso l'alto. Se schiaccio lì sopra, mi si aprono Il, la, quelle in lista di attesa, non so come chiamarle, è come quelle, quelle del covid, cioè, cioè quelli che non stavano lì, ma che comunque ci sono. Tra questi... C'è per esempio Bluetooth, il controllo dell'USB, eccetera. E c'è anche questa nuvoletta, no? Che è quella di Google Chrome. Di Google, scusate, di Google Backup Sync. Che è diversa da quella di OneDrive, perché qua c'è un casino dalla Madonna, che è quella di OneDrive, è questa qua. Quella di OneDrive sono due nuvolette, una sopra l'altra, una bianca e una grigia. Invece gli altri ne hanno fatta una... Uh, bianca con la freccetta oscura dentro, che succede se clicco sopra? Succede quello che capita con gli altri processi: cioè lui mi risponde no? e mi dice che minchia vuoi, però magari non mi risponde subito perché in questo momento sta facendo del lavoro, sta sincronizzando, quindi magari ci vuole un po'. Ora bisogna avere pazienza. Proviamo. Ora allora, se clicco sopra, vabbè, lui mi dice ho delle cose pregresse. Okay. A questo punto vedete che mi ha risposto dicendo: Ah, tu sei l'account Marra Franco di Google? No? Eh, vabbè, eh, ci sono varie cose. Posso andare sulla cartella di Drive direttamente, posso aprire la cartella Google Drive, di cui vabbè, poi ne parleremo. Insomma, eccetera. Ma soprattutto, posso cliccare sui tre pallini. Se clicco sui tre pallini e vado su Preferenze, mi si apre un menu. Se clicco su preferenze, ci vuole un attimo, perché come dicevo lui sta facendo anche altre cose, quindi con un po' di pazienza mi appare questo pannellone, prima nero, poi adesso si riempirà di simboli, almeno spero. Ecco. In cui mi dice che cacchio sta sincronizzando. Io in questo momento gli ho detto, perché mi piace che sia così, che lui deve sempre fare la copia cinese, di Tutto quello che ho nella mia cartella documenti e nella mia cartella della musica. Durante questo corso vi manderò un link a 450 brani musicali che sono qui dentro no? e che ve lo posso mandare perché sono in cloud, perché lui mi sta sincronizzando dalla mia cartella locale alla cartella in cloud. Poi gli ho detto non mi toccare le foto, per carità, perché non voglio che tu mi fai un'altra copia delle foto. Già ce l'ho su Google Foto, Qui no? bisogna distinguere tra Google Photo e Google Drive. Dopodiché sotto c'è scritto Google Photo, no? quindi adesso parliamo di Google Photo, se mettessi questo tick su, automaticamente ogni foto che mi va nella cartella immagini viene copiata su, su Google Photo, e quindi avrai il backup automatico, no? esattamente come eh, mi succede su Android, cosa che evidentemente non voglio fare. Quindi questo qua è il quadro di comando no? In con cui io ottengo una backup automatico delle cartelle del mio computer che mi interessa, quello è il mio laptop, cioè il mio computer, no? e altre cose, che adesso mi fermo qua perché non vogliamo parlare di Drive, ma insomma è per inquadrare la faccenda. Quindi eh, quello che succede a te, è, se non hai questo processo attivo, evidentemente c'è un altro processo che lo sta facendo, no? un altro signore che lo sta facendo, che non c'è qua, perché io ho scaricato, installato, se è vecchio può darsi che ci sia un processo vecchio. Quindi dovresti farmi un piacere, eh, fare il percorso che ho fatto io, e poi magari mi fai uno screenshot, mi fai una foto con lo smartphone, e mi e mandi la foto delle cose, in modo che io possa capire che tipo di processi ci sono in corso, e vedere se è vero che tu hai un altro processo, un po' vecchiotto che sta girando. Quindi devi andarmi qua sotto, devi cliccarmi sulla freccetta e farmi una foto di questa situazione. In modo io che io... Te l'ho già... già mandata, ah, già mandata. allora scusa, non mi ricordavo più, allora poi, poi me la riguardo, ok? Grazie. Bene, ci sono domande su questo punto? Teresa? Eh no, io ascolto devota, ma come ben sai, tutte queste cose non compaiono sul mio schermo, non compare neanche in alto come mi avevi. Eh. No, ma tu non ah, ce l'hai. Tu, la nuvoletta eh. non ce l'hai sul tuo eh, schermo? Ecco, tutte le foto adesso, io ce l'ho le foto su Google foto del PC. Non so si bene. sincronizzano anche a te automaticamente? Eh sì, <ride> Comparvero, comparvero. comparvero. comparvero. Vabbè, partiamo partiamo, partiamo dall'analisi. delle... cosa? Delle... Ma compaiono da quando ho cominciato il corso? A questo punto, io non so più che cosa ho. Io, adesso, so che l'altro giorno c'era mio marito che voleva scaricarmi delle foto dallo smartphone sull'hard sul disk. L'ho bloccato e ho detto: no, basta. Sì, basta Anche perché qua c'è cioè, perché... il rischio di divorzio. Insomma, ci e sono da... matrimoni che no, sono rotti sono, per molto meno. ci sono? So, vabbè. Boh, magari se un giorno ci vediamo, sì. se mai ci vedremo, ben volentieri mi presto a fare l'analisi delle cose che avete sul computer. Di qua oggettivamente mi viene anche un po' difficile. Come sì. Sì. potete Beh, capire. Se questo mi consente di poter andare avanti, non ho ancora.. Sì. Intasiamo la, la casa con i nostri PC portatili. <ride> no, andiamo, no, andiamo tutti alla casa del quartiere un giorno, anche se continuiamo il corso in remoto. Appena riusciamo, possiamo andare tutti quanti lì, ci vediamo un momento e, e sistemiamo queste vicende, che per adesso comunque non sono molto importanti. No, oltretutto io l'ho comprata neanche un mese fa, questo computer, perché avevo sostituito l'altro, quindi il fatto che dici che è un po' vecchiotto mi... Preoccupa. no allora allora non è vera la mia ipotesi però non, non so come aiutarti non, non, non capisco che... fai ancora guarda se veramente scaricando una foto un'immagine viene riprodotta in Google foto automaticamente sì sì l'ho fatto, in... fatto prima del corso ho fatto una foto e poi ho visto che è andata lì sul Google foto del pc no, potrebbe anche essere la madonna di meglio non lo so Ma si può darsi <ride> Va bene, comunque adesso andiamo avanti no? e adesso parliamo di Google Photo sul PC. No? Quindi adesso passerò a illustrare l'interfaccia di Google Photo sul PC più o meno nelle sue varie forme. Cos'è l'interfaccia? L'interfaccia è il mezzo attraverso cui un servizio, un programma, un ambiente no? parla con l'umano che c'ha ha di fronte. E adesso, in questi anni, è fondamentalmente composta di simboli che si chiamano icone e di menu. No? Normalmente c'è delle icone, c'è il menu associato, eccetera, eccetera. Insomma, lo sapete bene cos'è, perché è una cosa che usiamo tutti i giorni. E quindi analizzeremo questa, ok? Allora, adesso io cosa faccio? Condivido il mio schermo e me ne vado a aprire Google Photo. Anzi, aspetta un attimo, allora... Google Foto, allora, vabbè, cominciamo a condividere lo schermo, va. Ok, sono in condivisione, allora vado sulla nuova scheda. E a questo punto, uh, questa è la, mio, la mia home page di, di Google, immagino che la vediate, vado sui soliti pallini e apro il mio Google Photo. Ecco. Allora è sostanzialmente uguale a quello che poi vedremo su Android. No solo che c'è magari il menu che invece di essere in basso è a sinistra. Ecco questo menu qua, no? per quanto riguarda Android, è in basso alla, alla, alla schermata. Per il resto è praticamente uguale. Il punto fondamentale è partire dalle foto, e quindi quello che vi faccio vedere adesso sono tutte le foto che nel corso del tempo ho caricato. Se io muovo il cursore, sulla destra si apre una scala temporale, percorrendo la quale, ma forse questo l'abbiamo già visto, io arrivo indietro nel tempo no? e quindi posso selezionare le foto sulla base di quando sono state scattate. Novembre 2018 e queste sono le foto del 2018. Uh, settembre 2016 ho le foto del 2016. Ora allora, questo è già un elemento importante perché è un elemento di ricerca, cioè se noi vediamo un mondo in termini di ricerca, voi dovete, sapete benissimo che Google è nato sulla ricerca, quindi quello che stiamo facendo, stiamo cercando delle foto sulla base del tempo, sulla base della data, no? quindi questo è il primo criterio con cui Google Photo cataloga le foto che noi mettiamo in orbita. e Che va già bene, no? Perché uno tante volte lo dico, si ricorda più o meno: dice: Ma sì, nel novembre eravamo lì, eccetera. Che è già una differenza notevole rispetto allo scatolone polveroso che ho a casa mia, pieno di foto a catastate, in cui quando mi viene voglia di sapere di trovare le foto di quell'estate a creta non riesco mai a trovarla perché sono sepolte in mezzo a 50.000 Quindi, qua già partiamo perlomeno da un ambiente ordinato, sto guardando. Nel menu foto, vedete, cioè questa qua è la visione delle mie foto, in cui gli sto dicendo, fammi vedere foto e basta, non voglio sapere di album, cose, eccetera. Fammi vedere le foto, lui me le fa vedere ordinate nel tempo. La prima cosa che posso fare è aggiungere foto. Quindi quando sono qua, io posso caricare foto. Sopra c'è scritto carica, vado qua, vado su computer, io carico la computer, Vado nella mia cartella immagine. Seleziono una foto che adesso magari ci sarà già. Eh, purtroppo è difficile, però vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, vediamo un po'. Pa, papà, pa. Non so, apro una foto qualunque, ci sarà già sicuramente, comunque la, la riapriamo questa qua, no? E a questo punto lui me la carica. In basso a sinistra vedete l'operazione di caricamento. Ok? Mi fa delle altre domande, aggiungi all'album, eccetera, ma in questo momento non voglio rispondere. Mi basta che l'abbia caricata, la vediamo dopo come sono organizzati. Uh, dove l'ha messa questa foto? L'ha messa del tempo, cioè non è che me la vedo lì sopra tutto, l'ha messa del tempo nel senso che eh, la, eh, siccome sulla foto fatta con lo smartphone c'era una data, No, lui me l'ha organizzata per tempo, e quindi non la vedo qua, la vedo un pochettino più sotto adesso. Quella non era una foto molto antica, per cui magari scorrendo la vedo qui sotto, abbastanza, abbastanza vicino, eccola qua. Okay. Adesso eh, vedete, ok, ce ne ho due, no, del 29 okay. gennaio, 2029, right. di perché dipende, right. eh? Nei tre. Nei tre. Pronto, non sento. Tre. Qualcuno faccio? No, tre. Se... tre, vabbè. Tre, tre. Sono tre. le opzioni di caricamento che ho fatto, eccetera. E sono anche le modifiche, perché se, se ho fatto una modifica in galleria sullo smartphone, questa si riflette in due foto, no? E quindi può, potrebbe anche essere quello il motivo per cui ci sono due. Ma non, è, non indaghiamo ulteriormente, no? Il messaggio è questo, che la foto finisce in ordine temporale. Se ho una foto di quattro anni fa fatta con lo smartphone, che mi è rimasta sullo smartphone per quattro anni, quindi devo cercarla indietro, devo scorrere il cursore, andarmela indietro e darla a cercare indietro. Ok, è tutto chiaro fino adesso? Sì. Ok, adesso io, fammi un po' vedere una cosa qua. Ah, qui, nelle impostazioni, nelle impostazioni, quindi in granaggino, no? Io ho sempre specificato che queste foto che carico, me le carico in alta qualità, non in originale. Questo in questo momento ha un impatto sullo spazio che vado a occupare su Google Photo. Poi ce l'avrà, ma in modo minore a partire dal 30 giugno, perché quella originale viene caricata con le dimensioni che aveva originalmente. Quindi se voi avete fatto una foto che occupa 16 megabyte, no? quella viene a occupare 16 megabyte. È una via che seguite da quelli che fanno le foto molto belle o dai professionisti perché ci tengono a che la loro foto sia ancora originale, in modo da poterla modificare dopo come gli pare. Marisa, per esempio, fa delle foto bellissime, secondo me, e probabilmente lei è interessata, ma non lo so, faccio per dire, no? Se poi lei piglia una di queste foto e vuole stampare un ingrandimento dell'accidente di 6 metri per 3 oppure pigliare un particolare e ingrandirlo molto, a questo punto è interessata che la sua foto sia in originale per non perdere il dettaglio poi della, della fase di ingrandimento. Se invece, come tutti gli altri mortali, alla fine si accontenta di foto che vengono ancora bene su un formato A4, Ora le metti in alta qualità e a questo punto Google comprime ulteriormente per risparmiare spazio, quindi le dimensioni cambiano e, ehm, e produce una foto che ha qualità secondo me eccellente, nel senso che poi non vale mica molto la pena di fare, se uno non è un professionista, di fare cose strane. Ho letto che adesso c'è, siccome dal 31 giugno si, si, si, si pagherà lo spazio nei 15 giga, no? Come, quando, quando superate 15 giga, come vi dicevo, ho letto che ehm, infatti qua c'è già l'offerta per comprare cose. Ho letto che ci sarà una, forse qua in ulteriori informazioni qua in forma sullo spazio, no? Ecco qua c'è spiegato tutto quanto perché per come eh, ci sarà. Mh, ecco il prossimo giugno potrai accedere a uno strumento gratuito che ti consentirà di trovare le foto sfocate ma no, questa è un'altra cosa Va bene, no, ci sarà probabilmente un, un sistema di caricamento che a questo punto credo che produca eh, un'occupazione un, un, un zero in Google, in, Google, in Google Photo, cioè che non occupa spazio che consentirà di memorizzare delle foto che vengono stampate bene nella classica dimensione 15 cm e 20 cm cioè quando noi portiamo una foto dal fotografo, ci torna con delle foto di 15-20, mi sembra che sia 20x13 in formato, non mi ricordo più, no? che sono quelle più comunemente usate, per cui se uno ha in mente un profilo d'uso che sia, chiamiamolo da consumer puro, potrà dire di archiviare le foto non in originale, non in alta qualità, ma in quel modo che mi sembra che si chiami express e che qua non è ancora riportato, e a questo punto non, non occuperà spazio, a quanto ho capito, lo vedremo, no? però è interessante perché fa vedere come Google sta pensando a diversi profili di uso, dal profilo professionale, no, quello, ad alta, quello originale, a quello diciamo medio, alta qualità, a profilo consumer di quello che produce tante foto e quindi non vuole occupare spazio, ma non gli interessa sino di altre di qualità, perché comunque al massimo lui fa una copia cartacea di piccole dimensioni, no? e allora ci sarà questo, questo formato espresso. Ok, perfetto. Allora, a questo punto ho caricato le foto, ce l'ho tutte qua, sono bello e contento. Quello che potremo cercare di fare è andare a vedere, torniamo un attimo sul menu qua di sinistra, no? allora vedete che ho foto, no? poi esplora, eccetera, lo vedremo. Poi c'è il concetto di raccolta. La raccolta sono tutte le foto che sono state organizzate, che hanno una correlazione fra di loro in base a qualche parametro. Non so, tutte le foto che sono state scattate a Genova, grazie alla localizzazione, verranno raccolte in un unico album, automaticamente questo da Google, che si chiamerà Genova, poi lo vedremo. Oppure posso specificare io, foto con mia nonna Maria no? io dico faccio un album con mia nonna Maria e a questo punto io da fuori è come se scrivessi sul retro della foto nonna Maria no? e Google me le, mi va a leggere tutti i retri di tutte le foto e me le mette insieme me le può presentare insieme non è che me le mette insieme me le presenta insieme se io voglio all'interno degli album è chiaro fin qua? Eh? Sì Sì arrivate in me se c'è qualcosa, perché io purtroppo guardo lo schermo e non ho i vostri feedback visivi, quindi sento, sento un genito silenzio e quindi non so bene come comportarmi, quindi stoppatemi se non capite. Allora questo è un concetto molto importante perché non è la cartella ma somiglia alla cartella e confonde sempre la gente. Cioè io una, una, le, le cartelle sono, sono come dei cassetti, se io ho una foto o una foto o la metto in un cassetto o la metto in un altro cassetto non è che posso mettere la stessa foto in due cassetti distinti, no? Non sto parlando di fare una copia con ancora un altro argomento, ok? Quindi, quello è il concetto. La foto o me la affico in un cassetto o nell'altro. E questo è limitativo, perché io posso avere delle foto con tanti soggetti, quindi posso avere tante correlazioni possibili tra foto diverse. Non so, questa foto qua Posso dire che c'è il mare, c'è la spiaggia e ci sono i miei piedi, quindi qua, è anche la scogliera e anche il cielo. Quindi, qua uno, due, tre, quattro, cinque, addirittura sei, se questo è un bambino, non so bene. Eh, diciamo argomenti non so come chiamarli, eh, etichette, si chiamano il, il termine tecnico etichette o tag TAG, vi ricordate il tag TAG, vuol dire etichetta, no? Etichette che io potrei appiccicare su quella foto, cioè potrei scrivermi con etichette autoadesive scrivere spiaggia, piedi, eh, eccetera, eccetera, mare, scogli, cieli e appiccicarli sul retro della foto. No? Allora, una volta questo non si poteva fare perché non, la potenza di calcolo non era eccessiva. Ma Google svolge questo compito, va a leggersi tutte le etichette no? che sono sulle foto o dietro le foto e mette insieme quelle che trova con la stessa etichetta e me la presenta e dice questo è l'album delle spiagge eh? oppure questo è l'album dei piedi eh, alcune ti... eh, prego eh, no scusami era appunto la differenza con la cartella perché io la stessa foto la posso mettere in diverse cartelle ma perché faccio in coppia Beh, cioè, no, fai, se fai un la link la devo fare manualmente No? Sì, e no, questo la metti... è questo il ragionamento che allora mi... non la metti contemporaneamente in diverse cartelle puoi spostarla da una cartella all'altra tu non puoi mettere una, una fotografia nello stesso momento la stessa foto non può essere in cartelle diverse ecco ma appunto cioè, la copio, le do un nome diverso sì, d'accordo, puoi fare una eh, copia della foto, sì, ma non sì, è la no, stessa è foto. Sì, sì, no, è qui che sta la differenza. Sì, sì, sì, sì hai perfettamente ragione. Ah, no, non stiamo no. parlando di copie, no? stiamo parlando di sì, stessa, la foto. stessa foto che compare contemporaneamente in... Sì. Esatto, c'è un concetto di identità dietro, cioè se tu fai una foto di una copia e metti le due copie in due carter diverse, se modifichi una copia, l'altra non viene influenzata perché sì. non hai più un oggetto unico, ne hai due. Sì. Invece in questo modo, se tu modifichi la foto, viene influenzata su, tutte, su tutti gli album, sì. perché non sono altro che punti di vista diversi con cui, guardo la, con cui cerco la stessa foto. Okay. Dico cerca perché questo meccanismo è fondamentale fondamentalmente, alla base dei motori di ricerca multimediali, no? Allora, siccome tra l'altro ho avuto la fortuna di partecipare a un paio di progetti europei sul tema, qualcosa mi dico, io non capivo niente, c'era una gente molto brava, io ormai ero vecchietta, quindi mi mettevano in un angolo a portare il caffè alla gente, ma i ragazzi bravi c'erano, no? E quindi qualcosina ho capito. La cosa funziona così, io metto una foto in mano a un oggetto intelligente come Google Photo. Google Photo se la guarda la foto usando delle tecniche di intelligenza artificiale che permettono di identificare delle immagini all'interno di questa foto. Questo processo si chiama segmentazione, cioè in altre parole va a individuare questo pezzo qua, poi va a individuare un altro pezzo che sono i piedi, no? poi il pezzo che sono i scogli, il pezzo che c'è nel mare. Allora, segmenta la foto. Dopodiché, una volta che ha segmentato la foto, riconosce l'oggetto che c'è dentro, no? E quindi lo, lo cataloga all'interno di una classe, piedi, spiagge e così via, e annota, si chiama annotazione, processo successivo, in cui appiccica sulla foto, virtualmente, delle etichette, dei tag, no? con cui sono scritto spiaggia, mare, cielo e così via. E quindi lui in questo modo annota le foto. Faccio una brevissima parentesi che è molto interessante dal punto di vista sociale c'è un'applicazione una di Amazon, Amazon è famoso per, per fare queste cose, no? che si chiama Mechanical Tark, cioè il turco meccanico. Turco meccanico perché era un pupazzo meccanico del che mi sembrava che avesse il doji di Venezia, che si muoveva, eccetera. Questo, questo Mechanical Tark è un modo attraverso cui Amazon distribuisce in giro per il mondo dei job, dei piccoli job, tipo segmenta la foto, laddove l'intelligenza artificiale non ci riesce. Quindi molte volte il meccanismo automatico non ci riesce. Allora loro mandano in giro per il mondo a, a mandrie di pakistani piuttosto che di neri, piuttosto che di gente che sta morendo di fame, no? pagandola una miseria, credo qualche centesimo ogni migliaia di foto, e questi si cavano gli occhi attaccati a un computer a segmentare a mano le foto. Nel senso che se il sistema automatico non riconosce i piedi c'è il pakistano che dice ah lì c'è un piede e scrive. Quindi questo si chiama, sappiatelo perché sono di quelle cose che non si sanno tanto in giro e che è interessante perché fa vedere come quali sono le nuove forme di sfruttamento. Cioè noi molto spesso siamo ancora legati alla porta 2 della Fiat ma il tempo è passato anche da quel punto di vista. Va bene, adesso cosa ho fatto io? Per farvi vedere cosa fare, ho aperto una foto, torno di nuovo indietro, no? Con la freccetta. Quindi foto, clicco sopra, la foto si apre. Questo tra l'altro è il mio nipotino, con cui mi sono incontrato sull'autostrada strada a Genova, questa. Allora, a questo punto... Mentre prima abbiamo visto le operazioni sulla foto, tipo caricamento, eccetera. Quando io apro la foto, posso fare un'altra serie di operazioni sulla foto stessa. La più ovvia è quella di ingrandirla. Quindi qua c'è lo zoom, no? E me la vado a vedere. Ok? Questo magari perché mi interessa un particolare. L'altra operazione ovvia è quella delle informazioni. Eh? Adesso l'ho già attaccato. Se clicco i vado sui metadati, no, allora, i metadati sono, come dicevamo l'altra volta, le informazioni aggiuntive che descrivono i dati. Lui ha già riconosciuto che Lorenzo, questo non glielo ho messo io, l'ha messo lui, perché poi ve lo faccio vedere nelle impostazioni, è possibile dire a Guido con foto, per favore riconoscimi i visi, allora lui tutti i visi simili li riconosce e me li mette insieme li annota, come dicevo prima, la prima volta mi dice, chi è questo? Io dico, è Lorenzo. Ah, ho capito. Poi basta, lui automaticamente si va a beccare tutti i vici simili. No? Questa è la prima foto di Lorenzo, vedete che lui ha riconosciuto una differenza, nel senso che le foto sono, sono diverse, però lui ha riconosciuto che è la stessa persona. Poi vedremo come fare. Questo è potentissimo, secondo me, si estende non solo agli uomini, ma anche ai gatti e ai cani, agli animali domestici in generale. Poi le altre informazioni sono l'albo in cui l'ho messo, i dettagli, la data di scatto, il nome, queste cose le abbiamo già viste, la macchina con cui l'ho scattata e la posizione. No? Questo non lo sapeva vabbè, strano. No, posizione, no invece no, ci ha zeccato, eravamo a Genova, sull'autostrada, una foto fatta sull'autostrada questa. Non so perché scriva sconosciuta, in realtà è conosciuta perché mi ha presentato il posto giusto, perché era un'area di servizio sull'autostrada. Quindi abbiamo aperto una foto. Ah no, scusa, dicevo, le altre operazioni che posso fare sulla foto, quindi dovete sempre pensare al paradigma che in gergo si chiama ad oggetti. No? Cioè, quando io ho un oggetto, come questa foto, associata all'oggetto, ci sono delle operazioni possibili, no? E' come il menu contestuale, quello che si clicca di destra. Quindi queste qua mi descrive le operazioni che posso fare sulla foto. Sono operazioni tipiche eh. della foto, che mi caratterizzano il fatto che questo oggetto è una foto. Nel senso che se avessi un video troverai un menu diverso. No? Per esempio una foto io posso modificarla, quindi ho la voce modifica. Proviamo ad andare in modifica. Ok. Allora qua mi dice i modi in cui posso modificare la foto. Questa parte qua è relativa ai filtri, cioè questa è banale, questa è originale, poi lui mi dice guarda se vuoi modificarla un po' ci penso io, va. faccio automatico e in effetti me l'ha modificata, hai visto che l'ha messo un po' meglio la luce, cioè questa è più scura, no? qua poco, è tutto abbastanza scuro, poco uniforme, lui l'ha capito e mi ha messo un po' di luce qua, mi ha aperto le ombre, mi ha messo un po' più di luce all'interno delle ombre, no? e quindi adesso questa mi va bene. Non ci avevo ancora pensato, ma la tengo. E molte volte finisce qua. Cioè non c'è bisogno, per fare foto belle basta fare così e poi comporla. No? Se voglio fare l'estroso posso andare a fare cose strane, dare una, una tonalità che lui chiama West. Posso anche graduare qua il grado di tonalità, eh? Oppure Palma, oppure Metro, o quello che volete, oppure Eiffel che me la fa in bianco e nero. Per esempio, in bianco e nero le foto vengono bene. Allora, tante volte, no, conviene fare una foto così come viene, poi modificarsela e come viene bella Magari mettendola in bianco e nero. Torno su quello che ho scelto, no, che è l'automatico, e questa è la prima operazione di modifica. Poi la seconda operazione importante di modifica è il, diciamo, il, quello che abbiamo già visto, cioè il fatto di fare il cropping, cioè di tagliarla e di ruotarla. Questa non è da ruotare perché va già bene, però probabilmente è da tagliare. Cioè questo bidone non è particolarmente bello. Quindi io posso andare lì e posso tentare di fare così. E eh già, secondo me non è male a questo punto, no? Posso ovviamente tornare indietro, quindi posso farmi le mie prove. Ci ho associato una rotazione qua, quindi potrei ruotarla. No, adesso non riporta zero. Per i famosi orizzonti storti del mare, questa è ancora un po' troppo così. Assume un aspetto un po' lungo, ma non è male. Quindi dico fine, va bene, mi va bene, tac, e ho modificato la mia foto. Siccome, come ho già detto, queste modifiche non sono mai definitive, no? io posso sempre annullarle e torno alla foto originale. Quindi se ho sbagliato, c'è qualcosa che non va, io posso annullare le cose. No, mi piaceva, faccio così, faccio così, la croppo, croppata, e gli dico che va bene, ok, fine, boom. Questo è per i fichi, cioè nel senso che se io vado qua posso controllare di fino la luminosità, il colore, il dettaglio ma io non mi ci metto manco perché tanto sono cose un po' a parte che ho un programma apposta, se voglio farlo queste cose già rientrano nei programmi eh, di, di, di, di alto livello quindi no? me ne frego quando sono contento no? invece di dire ah, fai clic e ti hai premuto sull'immagine, se io tengo premuto sull'immagine mi fa il confronto tra quella di prima e quella di adesso. Quindi posso vedere anche così quanto le mie modifiche hanno influenzato l'immagine. Quando sono contento faccio fine. Qua c'è degli altri pallini, non so cosa sono, vediamo un po'. Salva copia. ecco. Posso salvare una copia come se fosse una foto diversa, oppure copiare le modifiche per applicarle un'altra foto. In questo momento non mi interessa, direi che sono cose anche abbastanza sofisticate, le lasciamo stare. Quando sono contento faccio fine e la mia foto è pronta, finita, no? Me la ritrovo nell'elenco delle foto, però è questa qua, vedete che è nuova, cioè ha un colore migliore, ho tolto il bidone, eccetera, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda le azioni che si possono fare sulla singola foto. C'è un'azione particolare che è la stelletta, dico, ah, queste sono veramente la foto che mi piace, ora la metto tra i preferiti, io non la uso mai, ma i preferiti cos'è? E ancora un altro, un altro tag, un'altra annotazione che si scrive dentro la foto per cui lui ci avrò un album preferito, una raccolta preferita. Quindi posso utilizzarla per vedermi di volta in volta le foto che più, che più mi piacciono. Oh, ne cercavo un'altra. Vabbè, ah Se vado sui tre pallini, ovviamente la foto posso scaricarla. Slash nice, oh, vabbè, vabbè, San me mi fa vedere uno dopo l'altro. Scaricarla posso ruotarla, non mi interessa, cioè metterla a orizzontale, aggiungerla a un album, un album condiviso, sono quelle cose che vedremo. La cosa interessante è anche questo, archivia. Eh? Adesso non lo faccio, se no mi sparisce la foto, poi non so più recuperarla. Ma il concetto è semplice. Allora, a volte, vi ricordate il concetto di selezione? Cioè, io dico sempre, fate una selezione selvaggia per risalire la piramide, no? Quindi se parte da tante foto... E si va su fino a costruire informazioni, sapienza, eccetera. Fare selezione si fa o buttando via la foto, oppure archiviandola. Cioè non è che voglio proprio buttarla via, però non la voglio più vedere qua sulla mia interfaccia, no, davanti ai miei occhi. Me la butto in un bidone, che si chiama archivio, in cui potrò sempre trovarla con i sistemi di ricerca che mi offre Google Foto, ma in questo momento non voglio vederla, no? Quindi questo vuol dire che quando farò una presentazione, farò vedere le foto agli amici, farò gli album, eccetera, quella foto lì non sarà più interessata, pur rimanendo in questo archivio. Chiaro ragazzi? Sì, Ok, benissimo. A questo punto direi che... Molto chiaro. Bene. Allora, obbomitività, oh, vediamo un po'. Esplora, non so, basta. Vabbè, allora passiamo adesso... Alla cosa forse più interessante di tutte, che si chiama Esplora. No? Esplora vuol dire esplorare Google Photo per cercare una foto. Cercavo la foto del mio cane di cinque anni fa, ma non riesco a trovarla. Come faccio? Vado su Esplora. Esplora mi offre dei criteri di ricerca. Okay? Allora, mi offre già dei confezionamenti pronti. Cioè mi dice, qui troverai tutte le foto di Lorenzo, qui tutte le foto di Franco qui le foto di Letizia, qui le foto della chicca, mio figlio Michele, del gatto. I miei gatti sono stati automaticamente riconosciuti dall'intelligenza artificiale e tutte le foto in cui c'era il mio gatto Puc, attenzione, non un gatto generico, il mio gatto Puc, che è grigio, no? In qualunque posa lui fosse, vedete che era in diverse pose, no? questa addirittura, è incredibile, cioè era praticamente di sedere, è riuscita a riconoscere il gatto e a metterlo insieme, cioè è riuscita ad annotare, a segmentare, a annotare correttamente il gatto. Qua ha commesso un errore, ma questo lo so solo io, perché questo non è Pook, ma è una mia vecchia gatta che si chiama Flora e che è morta, però lui poveretto. È un tipo di errore che facciamo anche noi umani, vediamo un gatto molto simile all'altro e pensiamo che sia Puck, non sapendo che c'era l'altro. No? Quindi, questo è il primo criterio di ricerca o di esplorazione. Posso vedere tutti. E qua è tutte le persone o gatti. Qua c'è anche Bruno, purtroppo mi rovina completamente lo scenario, vediamo il paziente. Ora ve lo faccio vedere perché è simpatico. no? Bruno degli anni, vabbè qua è ultimamente. Poi, vabbè, andiamo indietro nel tempo. Già lo vediamo qua, no? quando era credo dalle parti di Seattle in Germania, non lo so. Qua quando c'era, credo è Federico questo, Bruno? Bruno? Boh. Quale stai qua stai contando? No. Sì, questo, questo qui è Federico. Federico. Bruno sul ponte di non so dove. Siamo a Lisbona. Lisbona, Bruno quando era giovane, insomma, lui ha trovato Bruno nelle sue varie, varie manifestazioni, nelle sue varie epifanie, no? indipendentemente dal vestito, dalla posa, eccetera. E così via, no? Oh, cioè i parenti, questa è la compagna di Bruno, Loredana, cugini vari, eccetera, vecchi amici. Questo è il mio nonno. Questa è la, la moglie di Bruno, poverina che è mancata. Questa non si sa chi è. Dice, perbacco, chi è questo? Cioè, lui ha trovato un viso, ma non ci ha messo il nome perché non, non sa chi è, no? Anche qua non sa chi è, anche questa. Io però so che questa è Chicca, mia figlia. Allora, a questo punto è il momento della domanda. Lui mi sta dicendo, guarda, che ho messo ho trovato delle facce, ma non so chi siano, lo dico io. Gli clicco sopra, no? E c'è scritto, aggiungo, e questo viso, lui l'ha trovato in queste tre foto. Eh. Allora qua io metto, aggiungo un nome e metto il, diciamo, il modo in cui chiamiamo eh, familiarmente mia figlia Francesca. Lui me l'ha trovata, quando è a battere CH, diciamo guarda che c'è già una, una cosa di Kika". Sì, è vero, confermo si tratta dello stesso volto vedi, lui sta confrontando due immagini che sono abbastanza diverse perché uno è bella di faccia l'altro è chinata di profilo con illuminazione strana allora dico sì a questo punto lui mi fa vedere l'album dove ci sono tutte le foto di chicca per dirmi che me le ha messe lì ce ne sono ovviamente un'infinità essendo mia figlia e se torno indietro e torno all'album all eh, alla raccolta dei devolti no eh, non troverò più quel viso perché non, non me lo segnala più come persona sconosciuta questa è mia nonna quando era giovane si chiamava nonna Giulia no? allora io clicco sopra aggiungo un nome e scrivo nonna Giulia <coughs> Uh, e sto facendo un errore perché ho altri no questa è nonna Giulia ma questa è mia nonna Francesca quindi non, non ha capito bene ma non importa ci divertiamo anche in queste cose ecco fatto questo qua è, è, è un falso positivo cioè non è nonna Giulia ma lo so io no e quindi adesso poi lo correggerò perché non so bene come si fa ma comunque prima o poi dovrò dirglielo e quindi cosa succede che a questo punto quel volto mi apparirà no, con scritto No. Uh, Nonna Giulia allora, se io adesso mettessi altre foto di Nonna Giulia che lui è in grado di riconoscere me le mette tutte quante lì quindi io cliccando sopra avrò l'album di Nonna Giulia questa qua è la zia di mia moglie Ci sono già delle. questa qua è la foto che riguarda quindi gli metto si chiama zia Fiorella Chiudo, fantastico, fatto, e ho l'album con Zia Fiorella. Quindi a questo punto io vado giù e faccio tutte le persone, no? No, ci sarà Zia Fiorella, non ne ho più di incognite, le ho catalogate tutte, no? Questa c'è un errore, lo so. Quindi se clicco qua ho tutte le foto del mio archivio che riguardano Zia Fiorella. Scusate, che Franco, sono diversi Scusa Franco, ma vedo, vedo un album di Giorgio Ardito, ma non, non lo riconosco. Ha sbagliato oppure è proprio No, no, lui? no questa cosa l'ho fatto di Giorgio, eh, che abbiamo lo, preso, l'ho lo... preso una volta che c'era una riunione, c'era lo... un corso a cui aveva partecipato partecipato. E... Ho, ho sbagliato io e non ha sbagliato lui. Certo, eh qua mi chiede la stessa persona adesso io qua non capisco cos'è quindi lascio perdere ogni tanto fa delle domande imbarazzanti ma... va bene quindi abbiamo visto questo concetto sempre basato sulla, sull sulla capacità di riconoscere oggetti o visi persone eccetera all'interno delle fotografie posso chiedere una cosa? la devi chiedere se io volessi aggiungere una persona all'elenco delle persone, cioè io ho delle foto di, di gruppi di persone, di gruppi di amici, in cui me ne ha prese tre o quattro, per dire, e altri due o tre no. Se io volessi inserirli, perché non... Forzare, forzare il riconoscimento. Non ti so rispondere, ma mi informo ho capito quindi tu le hai messe dentro e lui non ti ha riconosciuto no, no, non me le mette fra le persone o amici domestici ha scelto lui ha deciso lui c'è perfetti sconosciuti sulla strada che poi ho cancellato però non riesco sì. a, a inserire qui le foto degli amici veri che sono nelle foto che lui perché ha... non si appaiono nella listone che abbiamo visto prima non o proprio... nella non si... e allora vuol dire che lui non ha riconosciuto i volti cioè vuol dire che Ok, sì no, non sono riconosciuti volti, alcuni sono proprio, c'è cioè, marito e moglie, una a fianco di quell'altro, ha conosciuto la moglie e mi ha fatto lì la foto e io poi ho messo il nome, ma il marito perfetto sconosciuto non l'ha mai voluto segnare in tutta una serie di foto insomma, non solo, un'altra cosa ormai che sono a chiedere. Eh, io fa, ho fatto delle foto ad esempio ieri l'ho anche mandato quello dei danerottoli degli anatroccoli sul porno. mi figurano in google foto nel, nel telefonino per nel telefonino se io vado sono andata su google foto del pc io ho le foto ferme eh. al 4 di marzo cioè le, le 15 foto che ho fatto in giro dal 4 marzo in poi ce l'ho nello smartphone ma non mi appaiono in Google Photo del PC perché non le avrai caricate ah le devo prima caricare e certo il segreto è che tu come vi ricordate che Google Foto in mezzo tra lo smartphone e il PC no? sì. e nello smartphone o c'hai un meccanismo automatico di caricamento quello che abbiamo discusso prima eccetera, oppure te lo devi esplicitamente caricare va benissimo grazie. quindi vai sullo smartphone ti apri la foto o l'album, in alto c'è il menu carica, no? poi vado un fibino, vedi come si fa, e a quel punto vengono caricate. Senti, anch'io avrei una domanda da fare. Io ho, certo, molte, fo io. ho molte foto e mi appaiono, mi appaiono solo luoghi, non mi appaiono foto di persone, pure ne ho molte. Come posso fare per avere una galleria come la tua con persone? Perché qua devi dare l'ingravaggino nelle sì. impostazioni, da qualche parte c'è scritto raggruppa visi simili. Ah, ho capito. Clicchi su raggruppa visi simili e, e attacchi l'interruttore. Raggruppa visi simili. Perfetto. Poi qua c'è anche le istruzioni. Io sono stato un po' veloce adesso, poi non mi ricordo. io Sono operazioni che faccio una volta ogni sei mesi, quindi a volte non mi ricordo. Mm. C'è anche scritto, però, in dettaglio come fai a visualizzare e gestire le persone. Perfetto. Marisa, anche tu magari dai un'occhiata a queste istruzioni. Okay, partendo grazie. dalle impostazioni. Okay. Grazie. È interessante che nell'ultimo, l'altra edizione del corso che avevamo aveva fatto a settembre, nelle impostazioni questa cosa non c'era da PC, ma c'era nelle impostazioni da smartphone, forse che ha fatto il corso se lo ricordo, perché era una funzione che c'era già sullo smartphone, ma non c'era ancora sul PC. Capitano anche cose di questo tipo. Per anni c'è stata negli Stati Uniti, ma non in Italia. Perché questo poi ovviamente pone una serie di problemi ancora dibattuti sul fatto di riconoscere le persone, i dati personali, verifica delle Cioè, per dircela tutta, queste tecniche di riconoscimento dei volti eh, sono quelle, ad esempio, che vengono applicate in Cina una grandissima eh, dalle telecamere stradali, no? Quindi ci sono delle telecamere che riprendono tutti i passanti, tutte le immagini dei visi vengono messe in grossi server centrali dove c'è un baraccone che gira in continuazione che va a riconoscere se quel viso lì è magari un viso che è interessante dal punto di vista, diciamo così, politico. Quindi sono tecnologie che potenzialmente richiedono, richiederebbero, o richiedono, non so, richiederebbero un controllo democratico notevole, il che siamo sempre alle stesse, siccome nessuno lo sa che ci sono, lo sa poco, bisogna che la gente lo sappia, perché è difficile impostare un discorso o anche un dibattimento una lotta al limite per affermare i propri diritti in questo campo se non sai cosa stanno facendo no? Cioè, il rischio più grave di queste cose è che noi non sappiamo in realtà come funzionano certe cose posso questo, eh, come no? Ah, ecco, allora credo che sia il problema analogo che aveva sollevato prima forse Marisa cioè io mi ritrovo delle proposte di, diciamo di, di dei criteri di esplorazione, dei raggruppamenti che proprio peraltro non, non mi interessano. Per esempio, no? eh, ci sono delle foto che avevo scattato in Camargue, dove a un certo punto ho fotografato i tori e mi ritrovo nell'Esplora Ranch. Ora io, a parte, a parte quelle Vabbè, abbi, abbi me ne ho un interesse a, ad andare in giro per il mondo al momento a fotografare Ranch, quindi non, um, probabilmente okay. ha raggruppato un po' di quelle foto che ho fatto io. Ecco, sì, faccio. adesso ve lo faccio non è vedere. Non è possibile intervenire per dare... No, più. credo di no, no credo che i eh, criteri... Lo fa, lo, fa, lo fa lui. Lo fa lui, eh, anche perché sono criteri... Qua. adesso vi faccio vedere. Ora, allora, altri criteri oltre ai visi sono i luoghi. I luoghi, no? sì, le ricette ho visto che mi ha... Vabbè, sì. e poi sì. ci sono le cose. Le, le cose è interessante perché delle cose ci mette di tutto, no? Chiese, laghi, fiori, skyline, moli, anche il ranch, è sicuramente tra queste il cose, ranchi. vedete? Barche, parchi, gatti, foreste, tramonti, nebbia, selfie, castelli. Cioè tutto quello che lui riconosce come appartenente, come oggetto all'interno di una foto, rovine. Se andiamo su rovine, io vedo tutte le foto che in qualche modo sono rovine del padre. Mi ha preso però anche una cresa che non è una rovina, cioè, però era piuttosto malmessa, A parte dei suoi criteri potrebbe avere anche ragione. Questi erano due signori che mangiavano tranquillamente, siccome c'è un vecchio muro dietro, lui pensa che sia rovina. una rovina, ma non è vero. Ah, no, anche loro. Però... E eh, vabbè, sai, voglio dire, questi, questi sono anche problemi di contesto. No? E vabbè, e quindi, no, no, non credo che io possa, non, so, non ci ho mai pensato, no, ma non penso di poter escludere per esempio il Canyon o le Anatre al calcio, quindi qua è che è riuscita un'azione. Questo è il mio nipotino che segna un gol, non so perché mi ha messo ma perché nel filmato, in questo filmato ci sono delle immagini del Genova, e quindi c'è il mio nipotino che ha segnato un gol, Questo non c'è una rete ma, ma non era calcio, erano dei droni che volavano, quindi qua ho preso fischi fiaschi. Cucina, bla bla. Parchi, giochi, compleanni, un'infinità, no? Cioè, veramente tantissime. E vabbè, quindi questo qua per quanto riguarda Esplora, eh? quindi sono criteri attraverso cui io posso esplorare... Predeterminati eh, comunque. Predeterminati, sì. Um, quello temporale l'abbiamo già visto, e poi ci sono quelli che derivano dalle analisi automatiche che lui fa delle immagini, no? e dalla catalogazione automatica che fa lui delle immagini che può riguardare persone, gatti, animali, eccetera, e sono queste, tonde, oppure possono riguardare cose, sono queste qua quadrate. Della condivisione parliamo dopo. Ovviamente, no, io posso raggruppare le foto per i fatti miei e quindi posso creare gli album. E quindi qua c'è una Franco, visione album. Eh, dimmi. Puoi fare delle correzioni quando sbaglia. Ah, sì, quando sì, sbaglia sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. una foto. Sì, sì, sì. Eh, magari lo facciamo sull'abon cioè puoi dire questo e questo ma lo metto dall'altra parte scusa sì. sugli oggetti se vuoi proviamo sinceramente non ho mai provato non so, le provare... persone sì, sì, no, le persone sicuramente sì, guarda, non ho mai provato non... sì, sì. queste cose bisogna anche usarle un po', io non, non mi sono prova, mai messo prova quello delle rovine con i due vecchietti che mangiavano eh, ok, vecchietti. va bene, allora era sotto cose sì, però provate anche voi. Eh, perché era sotto Robine. Cioè, qua il segreto dell'informatica è provare, tanto non si rompe nulla. Quindi se avete una curiosità, provate. Eh, eh, cioè, bisogna, bisogna, bisogna usare questo spirito galileiano della, della ricerca e dell'esperimento. So, Rovina? Allora, vediamo un po'. Allora, io vado qua. Questa era, era la foto che era, no? Allora me l'ha messa in un album e questo è l'album giusto perché era Nervi uh, non vedo modo di cambiargli questa catalogazione quindi non so se si può fare Mi, cioè qua non vedo no? non riesco a trovare perché l'unico posto dove posso immaginare di modificare queste informazioni è nelle I no? però non vedo non, non c'è se... prova ad andare sui tre puntini tre puntini è difficile perché riguarda un'operazione tipo scarica, scarica originale, ruota, aggiunge l'album, aggiunge archivio, archivi e basta. Non c'è. Non lo so, potete fare la domanda a Google eh, piuttosto che a me. C'è cioè, anche un gruppo di discussione di Google Photo, quindi potete porre la domanda all'interno del gruppo di discussione, che sarebbe anche istruttivo dopo. Ma per esempio io vedo che tu hai comunque in esplora hai molti eh, come dire, raggruppamenti di foto, no? Molti criteri, eh. tanti. E io invece mh, non ne ho molti a fronte tutto sommato di, di una varietà di che cos'è che lo determina? Potrebbe essere il numero Beh, di esempio, foto, eh, ma... eh? Come scusa? Potrebbe essere il numero di foto, perché lui ha bisogno di un certo numero di foto simili per tirare fare una categoria. No, sto, sto inventando, eh. non ho la certezza di quello eh, che dico. No, posso immaginare che lui per essere in grado... Allora, qua il sistema si basa su un sistema di training di, una, di un sistema di intelligenza artificiale, no? Che funziona così. Gli fanno vedere un ciulo di foto... Eh, sì, sì, sì. E sì. Ti devi cercare un cielo, no? Mm. Allora, se. Poi se lo trovo le dicono bravo e quindi la configurazione in quel momento che ho trovato il cielo è quella buona. Però se non hai abbastanza foto da fare, da, da permettergli di imparare, no, eh. allora non te lo tira fuori. Potrebbe essere una risposta. Non hai, la risposta potrebbe essere non hai abbastanza foto del cielo. Okay. Eh? Perché non, non è un processo meccanico, è un processo di apprendimento, l'apprendimento vero e proprio tra l'altro. Apprendere. Ma da qualche parte c'è la possibilità di vedere quante foto sono state caricate? Scusa la domanda. Ma questa è una buona domanda, a cui non ti so no, rispondere. Ma... Sì, immagino di sì. Vediamo un po' se sarà in foto. Chiederemo un po'. Chiediamo in giro, cioè impariamo... Cioè, sì. boh, non, non, non, non mi sono mai posto problema, onestamente. Eh, sì, eh, sarà adesso caso, che... ma. Posso, posso dire una cosa in merito alle cose? Io ho provato ad aprire. Io non ho molte foto, ad esempio. Ho provato ad aprire la zona Esplora Cose e io ho due, quattro, cinque cose. Secondo lui però c'è una voce visualizza tutto. Ho aperto quella e ne vengono giù una È vero, cinquantina. Brava, Nicoletta. Quindi. Grazie. E quindi fa delle cose pazzesche. Sì, mi, mi sono Beh. esibito di un'arrampicata su vetro del tutto stupido. Ah, no, <ride> Molto più Ma perché, perché poi loro, cioè, sono fatti così no, i nostri programmi, ti fanno vedere qualcosetta, ma c'è sempre un visualizzatutto nascosto da sì, sì. qualche parte. No, ma ho detto una scemata notevole, perché non è che il training lo fanno sulle tue foto, lo fanno su miliardi di foto. Ma quindi... le loro foto, sì, per cui però poi invece la domanda tipo quante foto ho, <ride> non lo dici. Quante foto la poniamo al gruppo, oppure andiamo a cercare su Google, ma non lo faccio adesso, lo fate voi. È curioso Sta cosa, vedere, è la prima cosa che uno si aspetta che ti okay. dica. Ti vede a Google come si fa in Google Foto a vedere quante foto hai. Okay. Vedi che in Ranch mi ha messo anche le foto di mio figlio a cavallo, mi ha fatto dei quadri dove ci sono dei cavalli. Vabbè, oh, okay. okay. carino, no? Eh. Ah, sì, ha un sacco di, di categorie, ma veramente una quantità senza senso. Va bene, allora io ho gli album, no? Se vado sugli album sono le, le cose che mi sono organizzato io, cioè fino Adesso mi ha visto quelle che ha fatto lui, eh? ne ho fatte anch'io evidentemente, adesso vediamo poi come si fanno. E quindi questi sono i miei album, a cui ho raggruppato le foto. Per esempio un viaggio fatto nel 92, che ho recuperato foto per foto, eccetera, è tutto messo in un album. Eccetera. Quindi questo ha senso perché non lo sto organizzando per spiagge. Cioè lui me l'avrà messo per spiagge e rovine che ne so eccetera io invece dico no aspetta tutte queste jeep, spiagge, mogli, figli eccetera erano in un posto preciso che si chiamava Icaria no? e quindi io vorrei raggrupparle lì sotto quel posto preciso che si chiamava Icaria questo è il concetto di album che ripeto non è una cartella è come se avessi scritto su ogni foto Icaria ed è una come storia come vedete ho... eh? Eh? Sì, è una storia un pezzo di storia sì, no, non ho capito la domanda, sai? No, no, no, stavo commentando, lì l'album lo fai con i tuoi criteri e quindi appunto... Sì, io cosa ho fatto? In penso... ricostruisci una, una sorta di storia tua. Sì, esatto. Allora, nel 92 io giravo con una macchina fotografica che pesava 3,5 kg no? e usavo fare le diapositive a colori perché costavano poco e ne potevo fare di più. Le diapositive sono finite dentro una scatola di plastica dove sono rimaste, credo, vent'anni. anni. No? Le ho viste una volta o due volte e poi sono rimaste lì. A un certo punto le ho portate dal fotografo e gli ho detto «Caro fotografo, per favore, producimi delle fotografie digitali». L'ho pagato e sono tornato con un dischetto a casa. Nel dischetto c'erano tutte queste foto. No? Però, siccome eh, queste foto di allora erano su diapositiva e la macchina non, era un po' rozza perché per esempio vedo che queste ombre qua sono indici di un obiettivo non fantastico eccetera. Allora, poi me ne sono corrette una a una. Cioè se io piglio una di queste foto adesso spero di non essere smentito e se facessi eh, modifica e poi torno all'originale, vedrei l'originale che è molto più buio. Scusate, non lo faccio perché poi mi tocca costruire questo, non mi ricordo più che ti ho usato. E quindi è servito moltissimo perché le diapositive, quando poi le stampi o quando non sono proiettate, insomma, sono sempre molto scure. Invece in questo modo ho potuto ricostruire abbastanza bene le ombre, eccetera. Fatto questo lavoro di, di restauro, le ho messe dentro Google Photo. È molto costoso riversare? Cioè, no, soli. no, non molto. Io ho fatto anche per i film, sì, per le foto mi sembra non, non molto. Non mi ricordo onestamente dove l'ho fatto. Magari qualcuno lo sa, qualcuno l'ha fatto no, recentemente. No. Lo stesso per queste foto qua, no? Poi vedremo anche una particolare applicazione che permette di scandire queste foto. Questa è mia figlia da piccola, chiaramente questa foto era piena di difetti, lo è ancora, ma sono cercato di migliorarla. Io l'ho fatto... fatto... Recentemente eh, eh, mi hanno chiesto per 100 diapositive 40 euro. Vabbè, quindi è una cosa accettabile, insomma. Sì. Dipende dalle diapositive che uno ha. Eh. Io l'ho fatto, fatto su tutte le mie diapositive di tanti anni fa. L'ho potuto fare senza pagare niente perché. Non so se voi l'avete, avevo e ho tuttora uno scanner con la testa ottica, perché per fare la scansione di diapositiva non si può usare uno scanner normale, ci vuole uno scanner con una testa ottica che, che riesce a fare, la che trasforma la, diapo, la diapositiva in una coppia digitale. Okay. Okay. E... l'hai fatta a mano in sostanza? Come, scusa Franco? L'hai fatta a mano? No, ho messo, ho, messo la ho messo la diapositiva sotto la testa ottica dello scanner, che ovviamente a mano, e, sì, ho, e ho attivato il processo di scansione. Ovviamente lo scanner, noi tutti abbiamo forse ancora uno scanner formato A4, di quelli no, deve essere dotato di un arco apposito, che è la testa ottica per leggere le diapositive e i negativi anche lo fa anche sui negativi e eh, quindi ci vuole, ci vuole uno scanner apposta eh. se no l'alternativa è quella che ha, che ha usato Franco io consiglio altamente questa alternativa vabbè certo oggi come oggi è l'unica percorribile io ci ho, messo, ci ho messo una quantità sterminata di tempo per farli visti il numero di di, di, di caroselli che avevo sapete che si usava una volta il carosello che, che, che conteneva ognuno, no, sì, ognuno dei quali contava, cioè, aveva circa 140 diapositivi quindi sì. immaginatevi la perdita di tempo colossale che, che, che ci vuole per trasformarlo in digitale allora, dicevo, siamo sugli album, no? A questo punto io, ma diciamo, se, allora, cioè, per creare un nuovo album posso fare diverse strade, no? Allora, Come sempre in informatica ci sono diverse vie. La più semplice forse è Crea Album. Se clicco su Crea Album, lui mi dice, mi tira fuori un nuovo album, no? Mi dice, aggiungi un titolo, io adesso non so bene cosa mettere, pertanto lo, lo, lo, lo cancello e ci metto... Uh, non so, pomeriggio, pomeriggio a Roma. No? Bene, a questo punto creo il mio album. A questo punto seleziono le foto, no? Seleziono persone animali domestici, creo un album che si aggiunga automaticamente. Vuol dire che se aggiungo, col meccanismo di prima, eh, delle, una particolare persona, un animale, tutte le volte che arriva una foto nuova che ha quell'animale o quella persona lo riconosce il viso e me lo mette automaticamente in questo album non mi interessa, gli automatismi non mi sono simpaticissimi se no io popolo questo album andando a selezionare le foto no? Ora adesso qua non ce ne sono di buone ma supponiamo che, che mio nipotino fosse con me a Roma oggi e quindi faccio la selezione delle foto cliccando qua a sinistra Faccio fine e mi trovo il mio album con eh, chiamato Pomeriggio a Roma. Questo album evidentemente posso modificarlo. Beh, intanto posso aggiungere delle foto, no? Non ve lo faccio vedere, ma è intuitivo. Se clicco qua, lui mi dice aggiungi foto dal computer oppure che sono già su Google Foto. Arriverò fino a questo punto, no? Quindi qua me le fa cercare da, da Google Foto, oppure se clicco seleziona sul computer, mi va sul computer e carico delle foto che vanno direttamente in quest'album. Altrimenti vado sui tre pallini e posso per esempio, scarica tutto, sarà il comando fondamentale che seguiremo poi nel corso, perché è quello che mi permette di scaricare in un colpo solo tutte queste foto e fare una cartella, come forse abbiamo già visto, no? Mi sembra che avevo già dato anche un filmino, così fa come lo zip, eccetera. Comunque lo rifaremo, sta roba qua. Quindi la base, se da questa foto voglio fare un filmino, me lo scarico tutto sul computer. Ci sono già, ma se venissero dallo smartphone, è il modo di scaricarle tutte. Oppure posso modificare l'album. Allora, primo tipo di modifica, io vorrei che questa foto fosse prima dell'altra. Fa e quindi questo, sposto l'album in questo modo secondo tipo di modifica cancello la foto attenzione la rimuovo dall'album cioè la foto non viene fisicamente cancellata ma viene rimossa dall'album che è una cosa diversa poi ehm, terzo tipo di modifica ah eh, scusate ogni volta che ho modificato l'album devo confermarlo con questo, con questo spunta di fatto no? fatto ok quindi terzo tipo di modifica vediamo cosa ancora modifica album, ah, boh. potrei aggiungere del testo ah, posso aggiungere foto o posso aggiungere del testo oppure posso aggiungere una, una località ordina foto è un po' quello che abbiamo visto prima cioè o per meno recente o più recente o aggiunti di recente personalizzato, insomma è un modo per Presentare le foto nel modo più gradito non è importante, così banale. Se aggiungo un testo, qua mi scrive: Eravamo a Roma. No, mi aggiunge uno spazio per il testo. Dove era il cursore in quel momento? a Roma. Con... <ride> Grazie, con Lorenzino. Lorenzino, ok, e quando esco e clicco, quella cosa rimane scritta. Ok? Però non va bene che sia scritta qua allora vorrei ordinarmela. E questo qua è esattamente come una foto. No? Cioè, se io vado qua in gli do la conferma, no? ok, torno qua e fa modifica album, e a questo punto. Posso selezionare quella scritta come se fosse una foto e portarmela magari in cima. Quindi me la aggancio e me la molo qua. Dove è finita? No. È rimasta lì. Ecco, allora. È rimasta qua. Beh, comincio a metterlo nel mezzo. Vi faccio un passo per volta. No? No. Vediamo se stavolta ce lo faccio. Ce l'ho fatta, Sì, bastava mettere la prima della prima. No? Allora, questo è un buon sistema perché eh, tu metti dentro le foto, metti un titolo, dopodiché descrivi anche l'album. Eravamo no? a Roma con Lorenzino e stavamo tutti bene e <ride> contenti. L'album è modificato. Confermo la modifica. Quindi anche creare un album ben fatto, è un po' un processo che parte dal caricamento delle foto, da un po' di modifica, ci metto un testo, eccetera, fin quando arriva il momento clou che è la condivisione. Quindi questo qua è il simbolo di condivisione. Dico adesso questo, questo album voglio farlo vedere ai miei amici del corso. Clicco qua. E qua entriamo nell'argomento nell abbastanza consistente della condivisione. Allora, ci sono vari modi di condividere una cosa. La cosa brutale la butto su Facebook, va bene. Questo, questo album apparirà come un post su Facebook oppure su Twitter. No? A questo punto tutti lo vedranno, io sto facendo il gaggio, sto facendo il gigione, voglio far vedere a tutto il mondo com'è com bello il mio nipotino e poi magari farò affidamento sugli strumenti che mi dà Facebook per capire fino a che livello posso condividerlo. Nel senso che quel post, quel post lì posso renderlo pubblico, oppure posso farlo circolare solo tra gli amici o renderlo privato. Oppure posso creare un link, no? che è il solito meccanismo che usiamo anche per Gizzi. Cioè se creo un link, lui mi dà in mano un link, no? e se io diffondo il link, chiunque abbia il link, può vedere queste foto. Quindi attenzione, se io uso il link... Che ovviamente adesso mi viene copiato, no? Copia a questo punto ce l'ho degli appunti. Ok, se e potrei fare una mail, no? Come facciamo con Giz, apro la mail, incollo il link, eccetera. Se io questo link lo mando in mail in giro, chiunque poi prende questa mail e la manda ad altri, no? Questo link è fuori controllo. Cioè, bisogna che le persone con cui. Eh, a cui mandiamo questo link siano persone fidate perché c'è di mezzo un bambino. Voglio dire, insomma, se poi c'era una casa che se ne frega, ma essendoci mio nipotino, ci terrei. No? Quindi, ovviamente, il link è molto comodo, se lo mando a mia figlia, a mia, mia moglie, eccetera, non c'è nessun problema. Se dovessi mandarla a qualche estraneo ci penserei. Sto dicendo delle regole che magari sto esagerando un po', però insomma, è no, meglio no. saperle queste cose. Ok, quindi, questo è un altro modo di condividere via link. Questo può capitare anche alla nostra riunione, cioè noi, io vi ho invitati oggi con un link su una mail, se voi mandavate quella mail a qualche di un altro, qualche, qualche di un altro poteva entrare. Se lo mettevate su Facebook, tutti quelli che vedevano quel link potevano entrare, quindi sarebbero potuti entrare gli strani. Quindi questo è un concetto generale del link. Ma c'è un modo per proteggere, cioè io vorrei mandare questa foto solo a determinate persone, che solo loro possono vederla. Allora uso questo sistema qua, no? Qua, metto, non so, posso mettere il nostro gruppo, foto, musica, non l'ha trovato, Vabbè. allora, pazienza. Posso mandarlo a Bruno, a Nicoletta adriana eccetera no e a un certo punto vedete che mi si crea qua una lista di persone se faccio così queste persone ricevono una mail no? con un link in modo molto simile però è un link che tiene dentro anche i diritti di accesso cioè solo queste persone possono accedere queste persone devono essere registrate su, su google evidentemente no ma se hanno un account google No, Google verifica che siano veramente loro e permette l'accesso a Google Photo solo a loro e non ad altri. Quindi, se voi prendete questa mail, chi riceve questa mail la manda ad altri, quelli, quegli altri non possono uccidere. E questo è un modo, mi sembra abbastanza intelligente, per condividere le cose. Eh, non capisco perché non mi permetta di, non si integri bene in questo caso con il mio, la mia rubrica, perché vorrei che. E voi? Non so. No, no, io no. no. Provai a chiudere il microfono? Subito. Oh no, scusa, sono io. Ah, vabbè. Okay. <ride> scusa, scusate. No, no, bene. Allora, io potrei, dicevo, um, ecco, volevo adesso volevo mettere, io ho un gruppo per mandare le mail, stavo cercando di mettere il nome del gruppo ma no, che si chiama mu, fotomusica evidentemente eccetera ma non mi compare si vede che non, non è integrata bene non so per quale motivo perché è un problema di Google lasciamo perdere, non è importante quindi abbiamo visto i meccanismi di condivisione d'accordo? ci sono domande qua? no nessuna Nessuna. perfetto molto bene ora allora, a questo punto io torno indietro ho creato l'album di questo album non mi rifrega rigorosamente nulla evidentemente no? quindi a questo punto lo vado a cancellare ok? quindi io faccio una bella cosa qua e dovrei riuscire a cancellare l'album eliminato, eliminato mi sta avvertendo è eh, condiviso eccetera eccetera dice vai tranquillo e ho eliminato l'album benissimo adesso uh, c'è un altro modo per creare gli album, in questo ho fatto un album partendo dagli album. Potrei fare un album partendo dalle foto, cioè torno sulle foto, dico, ah che bella foto, la seleziono, no? quindi parto dalle foto questa volta, faccio più, più generalmente vuol dire fai qualcosa di nuovo, no? Dice, cosa vuoi di più, album. Allora lui mi chiede, guarda che c'è un sacco di album, vuoi aggiungerle a un album che c'è già? No? In questo caso potrei aggiungere, ma l'ho già fatto, però all'album Lorenzo, no? evidentemente era il suo album questo. Oppure mi dice all'inizio, vuoi fare un nuovo album? Vabbè, allora, Mi fermo qua perché è ovvio come si va avanti, no? quindi si cade nel caso precedente. Tra gli album che posso fare, c'è una cosa molto interessante che costituirà, diciamo, eh, l'esercizio eh, che ci aspetta per la prossima volta. Adesso tengo la condivisione, scusate, che è questa? Allora, vedete questi fiori qua? Sì. No? Vediamo un po', vediamo le informazioni. Oh, scusate, era già aperto. Informazioni li ho già aggiunti a un mio album che si chiama Fiori Colori che ha 37 elementi, no? scattate 10 marzo, bla bla, bla scattate a Rivoli, eccetera. Adesso io vorrei fare un altro album con queste foto, posso farlo benissimo, e vorrei fare un album del corso perché vorrei che fosse un album che poi noi utilizzeremo per fare i filmati, un album che facciamo insieme. Si chiama album condiviso, quindi tutti voi, adesso io condividerò, condividerò quest'album con voi, spero di ricordarmi tutte le mail, no? se no poi lo aggiusto e lo condivido bene entro stasera. Scusate un secondo, ok. Allora vado qua, faccio più, Faccio un nuovo album, ma questa volta faccio un album condiviso. Ok, faccio un nuovo album condiviso. Io ho già degli album condivisi. Faccio un nuovo album condiviso. Ok, allora richiamo, chiamo questo album i fiori del corso. E qua c'è il cartello condividi, quindi lo condivido, no? A chi? A voi, no? Quindi chi siete voi? Siete, allora, quando i colletti traduci, non so, ce ne sono due, boh. ah, Purtroppo, appunto, non riesco... A Ma perché qualcosa. sono due indirizzi di mail diversi? Eh, lo so, però non so qual è quella, non so è E commerciale musica? Ah, e commerciale musica? Eh, allora, foto e commerciale musica marzo 2021 quindi è foto foto e musica e commerciale foto la e, non e musica non c'è no, non non ma, ma perché lui cerca un account non cerca un gruppo vedi lui lì sotto ti scrive nessun account eh, google trova non funziona quei gruppi eh. allora, sì, ce, lo, ce lo mettiamo a mano allora, ci mettiamo Bruno poi ci mettiamo Nicoletta Nicoletta quale vuoi? Quello con la foto con la foto poi andiamo giù ops c'è un'altra un Nicoletta no, Nicoletta. È, quella no è quella che hai selezionato. Sì, sì. sì. ci mettiamo Adriana Adriana è quello giusto questo? Sì, sì. Merlo Adriana 007 gmail.com? No. no, no, tu sei con un altro, ora allora vediamo se riesco a recuperarti. Forse sei questo. Sì. Ok, bene. Poi, eh, chi manca? Io. Io? <ride> io <ride> Roberto allora chissà se si può fare qua più beh, cerca Mich ah, vediamo che un meglio. po' Marisa Marisa Borghesi. Borghesi. poi Roberto De Michelis poi beh, Nicoletta, Nicoletta Giorda ci sta di diritto perché sempre delle foto molto belle teresa poi teresa si sì. poi ornella mm. poi non riesco a vedere lo schermo mi date una mano chi manca mariella Mariella, scusa ah. si sì. mariella valbo teresa l'ho ci sono altri ma ci vediamo anche Ciccio, non se lo merita. Ma. Francesco Lamburini. chissà se vuole giù C'è un FL, Franco Lattanzio. Franco Lattanzio. Poi forse li hai messi tu. Franco grazie, Lattanzio. grazie. Eh, ma no, Franco, tu sei fondamentale. Guardo un attimo lo schermo per capire che c'è ancora. Eh. Allora, la bla bla bla bla bla io ci sono, grazie 11 nomi mi sembra che siamo tutti a questo punto io vi mando direttamente l'invito è un po' come l'invito di Gizzi no? cioè a questo punto ricevendo questo, questo questo album, questo invito alla partecipazione a quest'album voi potrete aggiungere foto perfetto nella prossima lezione vediamo come dicono il mio paese, cosa è nato, veneto? Cioè, cosa diavolo è successo, no? Io magari aggiungo delle altre foto. Cioè, eh, noi possiamo aggiungere foto? Noi sì, do... certo. Ah, abbiamo un condiviso. Ok, noi dobbiamo provare a aggiungere delle foto. Sì. Adesso mm. il punto è, dove sono le vostre foto? Allora, le vostre foto o le avete sul computer oppure sono sullo smartphone. Quindi se sono sullo smartphone, dovete caricarle dallo smartphone. Quindi, agendo dallo smartphone, no? ricevete l'invito, potete leggerlo anche dallo smartphone evidentemente. Aspetta che mi sposto, e voglio vedervi in faccia. Ok, allora, lo ricevete dallo smartphone, no? Dove avete le foto in questo momento? Immagino, se le avete sul computer, è risolto. Le caricate, Google Photo carica. Se le avete sullo smartphone, no, vi aprite le varie foto e le caricate. Vi ricordate come si fa? Cliccate sulla foto e in alto sulla foto c'è una nuvoletta con una freccetta. Quindi cliccando quella, cioè aprite Google Photo sullo smartphone. Poi vi mando anche un filmetto che ho fatto. Cliccate Google Photo sullo smartphone. No? vedete tutte le foto foto per foto ci cliccate sopra la aprite sopra appare dei comandi e tra questi c'è una nuvoletta con la freccetta che va verso l'alto la cliccate e la caricate su google photo e questo è per caricare in google photo secondo me c'è anche un altro sistema ma non ve lo so dire cioè ricevendo la mail eh, Guardate la mail, c'è qualcuno che ha, che ha lo sbarco di mano? Io guardo è già arrivato. Cosa dice? Che cosa dice Marisa? Eh, dunque, dice: Condivido un album con te fiori del corso, vedi album, lo apro, eh? Eh, ci, sono... ci sono anche Ornella Fan. Mie... Ha già messo due foto con, con un gatto. No, ho perfetto. aggiunto io due foto magnifico bravo Ornel quindi che succede vi si apre l'album e a questo sì, punto sì, sull'interfaccia sì. sull dell'album fate più o quello che c'è adesso non me lo ricordo e aggiungete le vostre foto perfetto Se adesso non mi ricordo come si fa dallo smartphone però avete un album Beh, aperto secondo con... me c'è il simbolo a me piace di aggiungi foto, non immagino. Ecco. Ah, ok, partecipa esattamente come quello che abbiamo visto prima. Ok. Vediamo. Ok? Sì. Va bene. Quindi a questo punto, io spero la prossima volta di avere un, un album un po' ricco, no? Eh, questo Perché con quest'album potrei volessi, eh, condividerlo con altri? M immagino di sì se ti esce il comando di condividi lo condividerlo. Sì. Sì. anche a me è arrivato su, su Yahoo sì ah quindi questo qua è il tipo di cosa quando faremo la famosa gita Genova, semmai Roberto Vindichelli ce la farà fare. <ride> <È> <ride> eh, eh. Cosa fare? Cosa fare? Roberto pubblicherà dopo sulla sua, sulla sua pagina Facebook di, dello spiotto, okay. che ormai okay. la guarda pure Biden. Biden È la leggendario, è leggendario, la certo. Prima consulta la sì. pagina dello spiotto potrà pubblic... faremo un album se lo faremo un album con... ognuno farà le sue foto cioè andiamo in giro e per genova ognuno fa le foto che vuole quindi non c'è bisogno di coordinarsi a priori dopodiché tornando a casa qualcuno di noi Roberta a quel punto perché è certo. la, il gestore della gita è il master della gita andrà mm. su google photo e creerà un album gita su genova gita per genova con l'intenzione di metterla sullo spiotto. Già lo fa per legittimità, ma questa volta sarà più bello, perché invece di avere solo le foto sue, no? ci avrà le foto di tutti. Benissimo. Lo, ce lo manderà in condivisione a noi, con la preghiera di partecipare, e noi metteremo sulle nostre foto. Dopodiché, siccome Roberto però è il capo, lui butterà via quelle che non gli vanno bene, giustamente, farà una selezione, no? Certo. Certo. sarà severissima, una selezione, tipo stalinista. Come... Mamma mia. Gli amici saranno trattati bene, vedremo. vedremo esatto, come dipende anche. Eh, passate certo. un attimo lì uh, in sede, magari lasciate un'offerta di 10 eh, euro. Allora certo. <ride> c'è cioè il ranking è peggio di quello di Google. Se sì. devo fosse disinteressato. <ride> tutto per il popolo, tutto per il popolo. A questo punto, quando Roberto sarà soddisfatto, modificherà le foto, potrà modificare le foto. Non lo so questo, è un esperimento da fare, cioè una volta che Roberto ha in mano il suo album con le foto di noi, mi chiedo se può modificare le foto nostre, adesso non lo so, perché l'informatica è fatta degli esperimenti, no? e se le modifica se avranno un riflesso anche sulle nostre foto o solo su, sulla, diciamo, sulla sua versione dell'album. Quindi faremo okay. questo esperimento. E dopodiché, quando Roberto sarà contento, pubblicherà con un post, condividendo l'album con Facebook, no? come abbiamo visto prima. Certo. Condividi l'album con Facebook, cliccando sul logo di Facebook e a quel punto apparirà il post, eccetera. Lo stesso album ce lo scaricheremo sul computer, ciascuno di noi lo scaricherà, e proveremo a fare un filmato, che poi Roberto di nuovo pubblicherà ovviamente sullo spiotto come risultato del nostro corso no? e, eh, e questa è la seconda parte del corso quindi partiremo di lì e usando l'applicazione foto sul, sul computer proveremo a costruire un filmato prima dobbiamo imparare a scaricare musica cosa che magari comincia io la prossima volta vi farei una breve passata se vi interessa di Google Photo sullo smartphone se già non lo sapete usare ma immagino che Insomma, è analogo a questo, voglio dire. Però Senti, ti, lì, ti, pongo, ti pongo subito un problema. Tu mi hai mandato l'album condiv condiviso sulla mia mail che è, che è in Wind. In realtà io no, non ho l'account di, di Gmail, perciò non posso caricare. Mi chiedo una password eh. che non c'è l'account. Perciò mi allora, me la cambi, Te lo rimando sull'altra. Eh perché sennò non posso che... fare niente grazie io vado qua condividi e l'altra inizia col 7 grazie mi stavo chiedendo se dette la va 777? no no è 7 robe r o b e 777 rto chiocciola gmail Scusa, allora anche per me, eh, puoi mandarmela su gmail.com. Sì sì. Sì. Sì, sì, aspet sì, sì, aspetta che te lo do. Eh, Balbo Mariella, tutto attaccato. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo, eh. a ah, di, sì, sì. Balbo Mariella. Tutto attaccato. Balbo, sì. Poi eh, chiocciola, gmail.com. Chiocciola, gmail.com. Babbo, Mariella, Chioccio, Gimè. C'è qualche un altro? Okay, allora, a questo punto siete anche voi partner di questo, di questo meraviglioso album. Perfetto. Grazie. Ecco. Io per oggi mi fermerei qua perché siamo quasi a due ore e non affronterei altri argomenti. Se ci sono domande, ovviamente sono... Senti, ti posso fare una domanda? Ovviamente ma tu sì. per due ore non bevi mai neanche un goccio d'acqua, Franco? Infatti c'è una sete della Madonna. Eh, credo, non lo so. c'è un, un fiasco di... Ah, è un fiasco, certo. <ride> sì. ah, Dai, sotto il tavolo, Frascati sotto... E' come Guccini. Ma come si fa? C'era Guccini nei, con... nei concerti che il sì, fiasco sì. di là. Eh. Posso... Sono Nicoletta Giorda, posso fare una Vedi, Nicoletta. Ma allora, in previsione di quanto succederà su Google Photo al 30 giugno, io no. volevo eh, cancellare da Google Photo le, le foto, diciamo così, più brutte che non mi interessano. No, ma non conta come spazio, le foto vecchie non contano. Vago lo zero. No, diciamo. ah, ah, le foto vecchie non contano. Ah, perciò il si si riparte da zero dal primo giugno. Si parte da zero. Ah, bene. Ah, no, no, no, quindi no. quello che è caricato è caricato, quello sì. quello che è stato è stato, chi ah, ha fatto, avuto ha avuto dato, dato, appunto, chi Così. ha avuto. Chi ha avuto. Dobbiamo avuto. caricare eh. come dei matti fino al primo giugno. <ride> <Quatt 'è vero. ride> Secondo me i san service. Mi faccio, subito, mi faccio subito trasformare tutte le diapositive degli altri. Sì. Nel bel tempo che fu e vai. Ce n'hai vecchi filmini, quelli in 8 mm, eccetera? No. Perché anche quelli sono belli da digitalizzare. No. Io ho quelli di quando avevo 15 anni, che sono bellissimi. No. Ce l'ho su YouTube. Perché poi vedremo anche... Una volta ho fatto un filmato... Eh, vedremo anche di, di metterlo su YouTube, no? cioè la destinazione, mentre la destinazione, diciamo, finale logica delle foto è Google Photo, la destinazione logica delle, dei filmati è YouTube, perché? Perché non occupano spazio e perché YouTube è circondato da tutta una serie di strumenti adatti per i video, per i filmati, magari si possono editare, modificare in parte, cambiare il titolo, no? Quindi c'è tutto un meccanismo che si chiama YouTube Studio che permette di fare queste modifiche non sostanziali, ma abbastanza che peraltro non so usare, cioè io so solo tirarli in su e basta. Però è già interessante. Nel catalogo che ho fatto vedere prima, tutti i filmati e le lezioni le ho caricate su YouTube. Anche questa finirà su YouTube. Posso ancora chiederti una cosa? Certamente. Allora, io appunto abbiamo condiviso questo album, questa prima esperienza. Sulla videata di Google Photo sullo smartphone vedo la, una, una vignettina con scritto 1, se clicco lì sopra leggo eh, foto, mm. album, I fiori del corso. Mm. Ornella non riesco a modificare, cioè quindi si segnano, vengono, registra tutte le eventuali richieste o commenti che vengono fatti. Per esempio, se io clicco lì c'è un, scritto una, una parte, ci deve essere attività, uno dei menu è, si chiama attività che segna tutte le cose che tu hai fatto, ma solo cioè nel tuo Google Photos, io non vedo le cose che hai fatto tu. Ah, nel mio Google Photo no. vedo le cose che ho fatto io io vedo le cose che ha fatto Ornella è Questo perché evidentemente è sono associata all'album che ho condiviso sì, può ha mandato due foto Ornella infatti di due gatti eh lo, lo, ho, ho tolto i gatti perché non c'entravano quei fiori ho messo dei fiori ah, bravo Ornella Ah. Ha commentato una foto, non no, è sì. la foto quindi ci sono anche. Registra anche ah, sì, sì perché persone si persone vede. Cose. Scusa, perché io, ti ti scrivi qualcosa. Ma, sì, io sto scoprendo le cose insieme a voi eh, per molti aspetti. No. Sotto allora, è forma. chiaro, però, capisco il motivo. cioè È chiaro che l'album è di tutti, un album condiviso e quindi associato a questo album sono le modifiche o le azioni che anche gli altri che hanno condiviso quell'album, fanno sugli oggetti che compongono l'album. Però non sono riuscita a modificare una tua foto, ovviamente, giustamente. No, questo ti ringrazio perché è proprio la domanda che mi facevo prima, cioè siccome la foto è mia, tu non puoi modificarla, mm. perché la foto è mia, l'album eh sì. è di tutti, ma la foto è mia. E poi, notizia curiosa, eh, questa mi sorprende, ho in alto tre raggruppamenti, Foto, non so come definirli. Non sono raccolte perché non vado, non sono andate in raccolta. Mi compaiono proprio e eh, dove ci sono le foto recenti in evidenza e lo posso capire, bilancio dell'anno, ma poi soprattutto quella che mi sorprende è pensieri solenni. Dove ah, se, una se serie posso di diversissime fra di loro, se posso esprimermi in italiano, corretto in francese, sono le putanate di Google Photo. Eh, ecco. appunto cioè, a Mountain View c'è cioè probabilmente 2.000 ricercatori che non avendo nulla da fare tutto il giorno, entrano in un ufficio al mattino, arriva al capo e dice «Cosa facciamo oggi?» Ah, «Inventiamoci i pensieri solenni». Allora, se, secondo criteri che sono tipicamente loro, magari si inventano che la foto dell'arco di Costantino è un pensiero solenne, ma è una roba loro, cioè ignora quelle robe. Sono fantasie americane. Uh, okay. cioè, appartiene sempre a quei meccanismi uh, io uh, ho uh, fatto vedere, uh, per uh, esempio, le, cre Google. le creazioni. No? Le creazioni c'è un sacco di roba che Google Photo fa, se guardate dove sono sì. le sì. sì. creazioni, lui cerca di fare college, cerca, di, cioè, sì, cerca sì. Di, di fare sequenze, perché fa sempre il grazioso, cerca sempre di attirare, di attirare eh. le persone. No? Io mi sono limitato ai comandi fondamentali, sì, sì, sì, sì, ma no, è per capire. Che cosa, che cosa succede? Mi turba un po', po il... di esplorazione. Quindi esploratevi. Fate... Questa cosa che va avanti per conto suo? Che... Ah, beh, certo, lui non solo va avanti, <ride> ma se lo fa, lo fa per macinare <ride> i soldi. Eh. Quindi uh -huh. cerca di fare il grazioso, di attirarvi, di farvi vedere cose. Normalmente ci riesce pochissimo, nel senso che le creazioni che fa lui, cioè fare il collage, eccetera mettere le stelline, cose di questo tipo. A me interessano pochissimo. Eh. Io perché se faccio il creativo me lo faccio da solo, non ho bisogno di sto... uno Scusa, posso posto. fare una domanda? Che è che... eh. una mia Vai. curiosità? Quando avevamo fatto il compito che ci avevi detto come funziona la tua internet? Eh. Ti sento pochissimo, penso. Ornella? No, ah. no, Ornella. No, no, sono Mariella. Mi serve? Sì, adesso sì. Per ho... sì. Scusa, ho fatto allora sembra... dicevo, quando eh, ci avevi dato il compito, eh, come funziona il tuo, la tua internet? E mm. ci avevi detto il ping ti avevo detto che era 37, tu giustamente mi hai detto che era alto, di provare con lo smartphone. Mm. Ho provato con lo smartphone, era anche 37, poi secondo i momenti era 39. Non mm. sarà perché abito che sono quasi sotto superga. La collina... lo smartphone era collegato in wifi o era su rete dati perché se era no, collegato in wifi ha usato la stessa rete del pc e quindi mi torna che il ping sia lo stesso se invece era sulla rete dati allora cioè avevi il wifi attaccato o no sul smartphone no no non no ce non attaccato. ce l'ho attaccato aspetta che eh, guardo Dove sono? Sì, c'è anche il WiFi attaccato, devo solo lasciare l'altro. Allora. allora, tu hai usato la stessa rete del computer. Ho capito. C'è è chiaro? Sì, cioè, e quindi, quindi, quindi devo, visto... devo, devo, staccare, devo staccare il computer, il, il, il WiFi. Okay, okay. Sì, no. perché hai misurato la, la tua rete con due dispositivi diversi il computer sì. e lo smartphone confermando gli stessi tempi che però sì. va bene come misura perché vuol dire che tu i tuoi device, tuo device sono equivalenti insomma cioè che mm -hmm. più o meno fanno la stessa cosa no. pensavo che la collina, la collina non... un po' come dire, prolungasse il tempo non c'entra niente Beh certo se c'hai un fenomeno di banda limitata e questo può capitare in caso di ostacoli in zone d'ombra mm. eccetera, troveresti il ping molto più lungo. Sì ho pensato che fosse quello perché... Sì sì, potrebbe anche essere quello. Bene, sono molto piacere vedere che quelle misure vi hanno interessato perché non era banale. Diciamo che ho fatto anche una scommessa con me stesso proponendole perché non, non sapevo come aveste presa, di pingare la rete in giro insomma, o di tracciarla cioè poi Franco Lattanzi ha fatto delle dimissioni sofisticatissime ma noi lo sappiamo ha già mandato un sacco di foto ma è troppo divertente è vero, è proprio divertente <ride> chissà a Genova cosa succederà non, non voglio io a Genova mangio chissà. la focaccia voi fate. <ride> certo No, chi fa la foto più bella tu gli offri la focaccia la focaccia che sei tu Facciamo così? Sì, Bene Non risponde ovviamente e se, e se, la e se, la Essendo un genoese non risponde È a rischio certo. di disidratazione forse no, sì. <ride> Dai, no, ho risposto Ho detto di sì, non mi sentito? Ah, ah, non certo. l'ho sentito sentiti la borraccia vicino la prossima volta ogni tanto bello. vi saluto perché ho problemi di carica batteria quindi vi saluto ciao adriana ciao ciao, ciao. ciao a tutti, ciao, a tutti. Ciao. ciao ciao ciao ciao ciao ciao you oh.